Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, sono una coach energetica e un'insegnante di connessioni angeliche. E sono qui per, fare, per facilitare la lettura angelica valida per una settimana eh, che va dal 23 al 30 gennaio 2021, 22, scusate utilizzeremo tre mazzi di carte e lavoreremo con le frequenze degli angeli e in particolar modo dell'arcangelo michele andiamo a connetterci con questa frequenza superiore attraverso una preghiera di protezione per chiedere guida e assistenza iniziamo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 nostra energia, intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre vibrazioni e frequenze per aiutarci a sintonizzarci nella frequenza della gioia, dell'entusiasmo, dell'amore, della ricettività all'abbondanza. Arcangelo Michele, ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore che stanno partecipando a questo sacro processo di, eh, di guarigione attraverso la nostra lettura angelica. E così è. Allora iniziamo a mescolare le carte. Sono, queste sono le carte delle fate, ricordiamoci delle fate, sono gli esseri della natura, gli angeli eh, della natura che operano in comunione di intenti con l'arcangelo Michele e l'invito a uscire nella natura entrare in contatto con le frequenze degli angeli della natura che ci aiutano nei nostri per aiutarci a riconnetterci con la nostra anima mandare un'intenzione pura di amore o poi andiamo a vedere nello specifico queste carte le trovo veramente belle sono veramente allineate alle frequenze dell'amore Qua si sono girate troppe carte quindi non possiamo includerle nella, nella lettura vediamo adesso troviamo la terza carta vedete è uscita spontaneamente ok eh, qua eh, parla di mirare alle stelle ok puntare in alto e vediamo un po che cosa vogliono dirci Vediamo, anche queste sono le carte delle fatte, della guarigione, sempre con le frequenze dell'Arcangelo Michele, in quanto io mi rivolgo in primis all'Arcangelo Michele e agli angeli che operano in comunione di intenti con questo essere meraviglioso, felice e contento. Il messaggio è benissimo, quindi sono notizie positive per noi. Ok, è venuto il momento di depurarsi. Felici aspettative, benissimo. Questa, questa lettura mi sembra molto, molto positiva. Vediamo gli angeli della guarigione: eh, ritirarsi. Ok, ritirarsi, trovare un posto calmo, e tranquillo, nuovi inizi. Angelo Custode. che okay, sono cadute quindi fanno parte della, della lettura e ora abbiamo la carta finale del masso di Luis Sei. Questi sono i messaggi potenzianti di Luis Sei. Le carte queste sono stampate da My Life in Italia. Amo il mio corpo e questa è molto connessa alla carta della depurazione allora iniziamo la nostra lettura angelica eh, gli angeli ci stanno invitando a, mh, ad uscire nella natura a riconnetterci con la madre terra eh, molto spesso eh, durante il giorno può capitare soprattutto per chi lavora in un ufficio piuttosto che in un negozio eh, piuttosto che lavora da casa comunque gli ambienti chiusi dopo un po eh, nonostante noi purifichiamo l'energia degli ambienti e della casa possiamo eh, sentirci magari con gli occhi stanchi un po' affaticati ci sentiamo un po' drenati eh, ecco l'arcangelo michele e gli angeli ci stanno invitando ad uscire nella natura andare nella natura ci consente di eh, lasciare andare tutte quelle energie eh, che assimiliamo dagli ambienti dalle altre persone o addirittura anche da quei pensieri nostri che magari ci assillano durante il giorno è un modo per riconnetterci con, con la gioia, con l'ascoltare la nostra voce interiore, con l'ascoltare gli angeli, avere maggiore intuizioni, eh, avere più contatto proprio con, con le energie della terra, con le fatte, con gli esseri della natura che ci portano più gioia, ci portano più armonia, ci sentiamo i, di, di avere maggiore equilibrio. Quindi, anche una passeggiata giornaliera di mezz'ora, un'ora è consigliata dagli esseri della natura per aiutarci a avere più vitalità più energia più benessere più connessione ma anche per aiutare il nostro corpo effettivamente il messaggio finale eh, è molto interconnesso con quello iniziale amare il corpo significa anche muoverci un pochino no eh, magari anche una corsetta un po di yoga anche se adesso c'è freddo magari nella natura una passeggiata sarebbe l'ideale ok poi eh, è venuto il momento di mettere un'intenzione pura d'amore nella direzione dei nostri sogni va bene quando noi ci rivolgiamo a dio all'amore degli angeli all'arcangelo michele è molto importante che le nostre intenzioni sono pure di amore che non diciamo a dio cosa deve fare ma possiamo aprire il nostro cuore e spiegargli qual è la situazione quali sono i nostri desideri i nostri obiettivi di accogliere questi nostri sogni e dimostrarci la via dimostrarci quello che è più giusto per noi per il nostro massimo bene e per il massimo bene di tutte le persone coinvolte gli angeli e le fate sono ben felici di aiutarci nel nostro processo di manifestazione l'importante è che le nostre intenzioni pure di amore e le nostre azioni siano allineate in comunione di intenti con l'amore puro con la gioia dove io vinco e gli altri vincono ok quindi non intenzioni basate sull'ego ma intenzioni basate su uh, frequenze più alte sull'amore sulla mm, sulla vittoria comune eh, dove io raggiungo i miei sogni e anche le altre persone hanno beneficio da tutto questo ok eh, diciamo che gli angeli stanno dicendo di puntare in alto ok eh, perché praticamente eh, bisogna mm, bisogna elevare anche elevare noi stessi e non rimanere eh, nei bassi livelli cioè alle volte mm, abbiamo paura anche di chiedere perché un conto è che ci sono persone che vogliono troppo, vogliono, chiedono male, eh, ma, ci, ma molte persone, molte anime pure invece hanno quasi paura di chiedere, di chiedere un miglioramento nella vita eh, personale, nella propria carriera, nelle relazioni e così via. Eh, dobbiamo imparare a sentirci adeguati, a sentirci vincenti, a sentire che siamo degni e meritevoli di raggiungere eh, anche sogni grandi, anche obiettivi straordinari eh, per il massimo bene di tutte le persone eh, coinvolte chi sta facendo questo eh, stai pur tranquilla stai pur tranquillo anima infinita che eh, ci sono delle, dei, degli esiti positivi quindi eh, diciamo eh, energie positive nuovi inizi abbiamo nuovi inizi alle porte tutto sta eh, evolvendo tutto si sta allineando tutto si sta mettendo in tuo favore gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere assolutamente fai bene avere felici aspettative quindi sentiti degno e meritevole senti che tutto sta andando per il meglio perché è così perché eh, sta veramente <coughs> arrivando Qualcosa di importante nella tua vita, qualcosa di grande, qualcosa che ti aiuterà a essere ancora più felice, a essere nella gratitudine, a, a sentirti appagato, appagata, a sentirti realizzato e realizzata, ok? Ci sono alcuni consigli consigli più spirituali ma anche eh, nel piano della materia per prenderci cura di noi stessi del nostro veicolo fisico del nostro corpo è venuto il momento di depurarci abbiamo appena mh, passato il periodo festivo del natale delle feste eh, magari abbiamo mangiato un po troppo abbiamo fatto una vita un po troppo sedentaria l'invito è quello di uscire alla varia aperta ma quello di disintossicarci ad esempio fare al, al mattino acqua e limone per alcalinizzare il corpo questo è un consiglio che io vi posso dare perché io stessa ho ricevuto questi messaggi in anteprima dagli angeli e dall'arcangelo michele acqua e limone cibi alcalinizzanti frutta verdura estratti di frutta e verdura <coughs> mangiare eh, cibi non troppo sofisticati senza additivi senza troppi zuccheri eh, cercare di privilegiare un'alimentazione più vegetale eh, più in linea con le frequenze dell'amore disintossicare il nostro organismo ci consente anche di avere maggiore energia eh, vitale da parte degli angeli c'è un invito anche al eh, ritirarci un po nella natura o ritirarci in uno spazio sacro e protetto creare un ambiente eh, protetto magari nella nostra stanza creare eh, un, un altare di guarigione dove noi preghiamo meditiamo eh, dove noi ci rivolgiamo all'alto all quindi a dio agli angeli all'arcangelo michele eh, e quindi è venuto il momento di anche di trovare quindi questo spazio tutto per noi perché abbiamo bisogno di riconnetterci con la nostra anima con la nostra vera essenza gli angeli custodi sono al tuo fianco c'è un angelo in particolare in questo momento che ti sta guidando in questo periodo particolare <coughs> della tua vita e eh, molti di voi riescono a percepire la frequenza angelica quando noi sentiamo l'energia degli angeli degli angeli custodi dell'arcangelo michele sentiamo un grande calore una grande gioia una pace interiore sentiamo la sicurezza ci sentiamo al sicuro sentiamo che tutto sta andando eh, per il meglio e che quindi nuovi inizi eh, stanno arrivando nella nostra meravigliosa vita eh, mh, questa lettura è veramente fantastica quindi c'è un invito ad amare il nostro corpo dovremmo affermare più spesso nelle nostre affermazioni positive giornaliere io amo il mio corpo io mi amo e mi approvo grazie perché amo la vita e la vita mi ama creo pace nella mente il corpo riflette questa pace sotto forma di salute perfetta bene care anime infinite per questa settimana la nostra lettura Uh, è finita, uh, ci sentiamo la settimana prossima. Per chi è interessato, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il logo sealing come coaching energetico. È una modalità molto potente che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di salute psicofisica perfetta vi aiuta ad eliminare le credenze negative ossia quei pensieri che vi assillano quei pensieri negativi su voi stessi sulle aspettative sul futuro eh, sul fatto che non riuscite a credere di potercela fare eh, insomma tutte quelle emozioni o pensieri che vi tolgono energia e vitalità ecco con logo ceiling è possibile riprogrammare l'inconscio eliminare velocemente queste emozioni questi pensieri e trasformarli in pensieri potenzianti e soprattutto sentire dentro di voi che è possibile invece raggiungere i vostri sogni, che è possibile stare bene fisicamente, che è possibile avere energia vitale, che è possibile raggiungere un qualsiasi traguardo nella vostra vita. Logo Stealing aiuta anche a eliminare i traumi del passato, è un lavoro veramente potente che va a lavorare in tutti i livelli: fisico, mentale, emozionale spirituale. Ok? Mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce eh, dove riceverete questa nuova energia che vi aiuta eh, a portare equilibrio in tutti i livelli e mi occupo anche di fare guarigione eh, le guarigioni a distanza ma anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o anche eh, come connessione diretta con i vostri angeli custodi e con l'arcangelo eh, michele se siete interessati sui miei servizi volete maggiori informazioni potete guardare nel sul sito www.connessioneangeliche.com o contattarmi al 340 950 0840, io vi mando il numero in uh, uh, lo vedrete apparire sul video. Io vi saluto. Vi auguro una settimana, nuovi inizi meravigliosi per tutti voi. Un abbraccio e a presto. Ciao a tutti, ciao ciao.